oggi voglio salvare un video che trovo su youtube sul mio computer sto utilizzando il browser chrome entro ad esempio, sono sul canale video del, di UniPR collab entro su uno dei filmati che ci sono molto brevi come caricare immagini sul proprio profilo entro nel filmato e a quel punto nella riga dell'indirizzo del browser mi trovo l'indirizzo di questo filmato vado a sostituire all'indirizzo un altro indirizzo nel quale aggiungo save davanti a youtube qua in alto quindi faccio invio ed ecco che mi si apre una pagina un po' strana con tante indicazioni, per scaricare liberamente video e audio. Mi viene chiesto eh, l'accesso al computer da un applet di savemedia.com, io consento. E potrebbe capitare anche che mi viene richiesta l'esecuzione di Java, l'autorizzazione ad eseguire Java e a quel punto allora faccio esegui sempre su questo sito. Quando la pagina è pronta, ecco che mi ritrovo il video che io volevo scaricare.